Sì, grazie Presidente. Con questa mozione chiediamo di impegnare il Sindaco della Giunta ad avviare un periodo di sperimentazione di 18 mesi volto a verificare la maggiore utilità di impianti tecnologicamente avanzati anche al fine di ridurre l'impatto ambientale, lo sbaltimento del PVC o altro materiale oggi utilizzato subordinatamente. all'obbligo in capo al concessionario gestore dell'impianto o della struttura di veicolare i messaggi istituzionali, ovvero di interesse dell'amministrazione stessa. Quindi si tratta in estrema sintesi di dare la possibilità di utilizzare appunto dei, degli impianti eh, elettrici e non elettronici e non eh, plastici per questo tipo di cartellonistica. Sono il primo firmatario della mozione perché il... L'evento, eh, eh, ciò che ci ha spinti a proporre questa mozione è stato il eh, Gran Premio di Formula E, un evento sportivo appunto per il quale potremmo iniziare a, ad avviare questa sperimentazione e, e quindi ecco, appunto, di conseguenza volendo poi generalizzare ed estendere naturalmente anche ad altri ambiti abbiamo eh, pensato insieme al Presidente Coglia e a Saraseccia, altra firmataria della mozione di eh, dare appunto il, prevedere questa possibilità per, eh, per un periodo di 18 mesi anche in altri ambiti naturalmente non solo sportivi. Grazie.